Stefano De Martino smentisce i gossip e parla di Belen Verissimo ospiti, Stefano De Martino parla di Belen. Stefano De Martino smentisce tutti i gossip di questi ultimi giorni e parla della ex Belen Rodriguez e non solo. Il nuovo inviato dell'Isola dei famosi 2018. Stefano De Martino, che tra dieci giorni sbarcherà in Honduras, sarà ospite domani 13 gennaio nel salotto di Silvia Toffanin. Nell'intervista, in onda domani a Verissimo, su Canale 5, il ballerino napoletano si confida e racconta le sue impressioni sulla prossima avventura. Stefano De Martino Verissimo.